ciao a tutti oggi prepareremo le mandorle caramellate il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa gli ingredienti sono mandorle con pelle zucchero di canna cannella acqua e burro diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo nel boccale le mandorle lo zucchero di canna, la polvere di cannella e il burro e facciamo cuocere per 6 minuti. Temperatura Varoma anti orario, velocità 1: Adesso aggiungiamo l'acqua e proseguiamo la cottura per altri 9 minuti: temperatura varoma antiorario, velocità 1. Adesso trasferiamo le nostre mandorle su una teglia rivestita da carta da forno senza sovrapporle. Adesso le inforneremo a forno preriscaldato a 150 gradi per 10 minuti. Trascorsi 10 minuti le nostre mandorle sono pronte. Andiamo a impiattare. Mandorle caramellate. Grazie e alla prossima ricetta.